benvenuti sul canale di scolensofita.com oggi vediamo come assemblare il pdf che trovate sul sito per realizzare un albumino di prime parole dedicato ai bambini molto piccoli abbiamo bisogno di un semplice porta come questo della stampa del pdf che trovate sul sito e di una forbice iniziamo? la realizzazione è veramente molto molto semplice nel pdf che trovate online c'è la copertina e le singole pagine da inserire come vedete, spero si noti anche nel video ogni immagine da ritagliare ha un piccolissimo bordo molto sottile di un colore grigio chiaro, quindi se non fate un taglio netto non si nota la differenza, che aiuta al momento in cui andate a ritagliare l'immagine e poi la inserite. Questa è la copertina, mentre queste sono le pagine successive, abbiamo immagini molto grandi, fotografiche, per rispettare l'ideologia montessoriana di proporre ai bambini immagini sempre più realistiche, la parola scritta in carattere stampatello maiuscolo, è una mia scelta, è molto grande in modo tale che il bambino un pochino più grande possa imparare a riconoscere i, i simboli e soprattutto per facilitare anche la lettura da parte dei nonni che spesso si occupano dei bambini e a volte hanno un po' difficoltà a leggere testi piccoli. Lo assemblo e vi faccio vedere come viene il lavoro finito. in questo caso io ho tenuto l'album con la sua fotografia la copertina potete infilarla qui nella prima pagina oppure negli album che lo permettono sostituirlo al cartoncino come vedete sono immagini molto semplici inserite come se fossero fotografie che cosa mi permette di fare questo tipo di strumento di giocare con le immagini il bambino lo può toccare è plastificato quindi lo possiamo anche pulire facilmente sono immagini ben riconoscibili in cui è stata scelta la fotografia perché evidenzia i dettagli. Quando il bambino ha superato l'attenzione per questo tipo di librettino possiamo semplicemente sfilare le immagini e sostituirle con delle altre. Questo è un semplicissimo libro di prime parole che potete scaricare dal sito scuolainsofita.com con tante immagini allegate. Buon lavoro!